a tutti, prepariamo la crema pasticcera. In una ciotola ho messo i tuorli, ci aggiungo lo zucchero e mescolo. Non sto usando lo sbattitore elettrico per non fare troppo rumore e quindi lo farò a mano. la scorza del limone grattugiato se non vi piace troppo il sentore del limone aggiungete solamente la buccia del limone nel latte ricordatevi sempre di prendere solo la parte gialla e non la parte bianca altrimenti la crema risulterà amara ok basta così Continuate a mescolare. Il composto deve risultare bianco e spumoso. Quando il composto risulta bianco e spumoso ci aggiungiamo la farina che io ho già settacciato. E mescoliamo bene il tutto. Questo è il composto che dovete ottenere. Naturalmente, fatto con le fruste, verrà molto più bianco e più spumoso. Io l'ho fatto a mano per non fare rumore. Ora, come vedete, il latte... Nel latte ho già messo una bustina di vanillina, perché non avevo la vaniglia. Il latte è quasi pronto al bollore. Questo è il momento giusto di aggiungere la nostra pastella di tuorli, zucchero e farina. Adesso vi faccio vedere che senza bisogno di mescolare tantissimo avremo la nostra crema pasticcera per il metodo vulcano, nel senso che si formerà una sorta di vulcano, vedete? Ora io non la tocco, non appena vedremo la nostra pastella salire in superficie io andrò a mescolare con la frusta. Si vede che adesso sta salendo in superficie, quindi io con la frusta vado a mescolare. In pochi minuti la crema pasticcera sarà già pronta e addensata. La crema pasticcera non deve bollire, quindi quando vedrete che è quasi addensata, abbassate la potenza del fuoco. Quando sfiora il bollore, è pronta. Eccola qui, bella, lucida, perfetta. Ora aspettiamo che sfiori il bollore e spegniamo il tutto. ecco qua spengo la crema pasticcera è pronta adesso cosa facciamo la trasferiamo in un vassoio coperto con la carta pellicola a contatto la nostra crema pasticcera è pronta togliamo prendiamo una marisa e andiamo a a rovesciarla in una pirofila non troppo alta dai bordi alti così raffredderà più velocemente la riveliamo così e la copriamo con carta pellicola a contatto in questa maniera in modo da non creare umidità la crema e la lasciamo raffreddare a temperatura ambiente fino al momento di utilizzarla se la preparate molto tempo in anticipo la mettete in frigo e la crema pasticcera è pronta ciao alla prossima